Diane Kruger, in abito Silver a Toronto, è sexy e single. A Toronto, per l'International Film Festival, Diane Kruger ci è arrivata da sola. Al suo fianco, questa volta, non c'era Norman Raines, star di The Walking Dead a cui è legata dopo la sua separazione da Joshua Jackson. In abito argento dagli spacchi audaci, la bionda attrice ha conquistato tutti. E ha dimostrato quanto si può essere sexy, pur rimanendo shit. Era firmato Prabal Garung, labito argentato che Diane Kruger ha sfoggiato sul red carpet del Toronto International Film Festival. Abbinato ad una clutch la nei toni del bronzo, e agli alti sandali alla schiava sexy e audaci, il vestito sottolineava il suo corpo sottile con coraggiosa raffinatezza, indossato rigorosamente senza reggiseno, metteva in mostra il suo addome super piatto e le gambe sottili. Facendo dell'attrice che lo scorso 15 luglio ha compiuto 41 anni una delle più belle donne ad aver preso parte alla carnesse. Ma, della Kruger, a Toronto non si è parlato solamente di lui. La stampa si aspettava infatti di vederla arrivare accompagnata dal suo nuovo amore, quel Norman Bredus che sta al suo fianco dopo la fine della lunga relazione con Joshua Jackson, noto ai più come il pace di Sons Creek serie tv in cui viveva un'appassionata storia d'amore con Joey Potter Katia Holmes. Norman, 48enne attore americano, è dal 2010 nel cast di The Walking Dead, la cui nuova stagione inizierà il prossimo ottobre. E, con Diane, vive una storia lontano dai riflettori. È probabilmente per questo. Che i due a Toronto non si sono visti insieme. Del resto, sembrano talmente innamorati da non aver bisogno di ufficializzare la loro unione tenendosi per mano durante un'occasione pubblica. Solo qualche settimana fa, i due attori che si sono conosciuti nel 2015 sul set del film Sky, si trovavano in vacanza in Costa Rica. Dove? Tra una nuotata e una sessione di surf, sono stati sorpresi a scambiarsi baci e tenerezze sulla spiaggia. Vivendo alla luce del sole un rapporto che secondo le malelingue sarebbe cominciato quando Diana ancora stava con Joshua Jackson. A proposito di Intefade. Intefade. Presentato in anteprima allo scorso Festival di Cannes, è l'opera ultima del regista tedesco Fatih Akin. Per il suo ruolo nel film, Diane Kruger che interpreta una donna che perde tutta la famiglia, in seguito ad un attacco terroristico, ha ricevuto proprio durante la Kermesse francese il premio come miglior attrice femminile, e si sussurra che sia in odore di Oscar. Ho perso circa 4 kg, che per la mia corporatura sono tanti. Non è stata una mia decisione, non ho fatto una dieta. Mi sentivo così triste, e i lutti personali che ho vissuto hanno peggiorato il tutto, racconta la Kruger che durante le riprese ha perso il patrigno e la nonna che l'ha cresciuta. Il personaggio che interpreto è un personaggio estremo. Per me è stato un percorso. Ho preso parte allintero processo dei casting. Ho fatto dei provini con ciascun personaggio. Abbiamo creato questo personaggio insieme. Ho vissuto dove il mio personaggio avrebbe vissuto. Sono diventata questa persona, ha raccontato. Dimostrando così quanto, questo film, sia per lei importante.